C'è un'emergenza semantica e anche un po' psicologica Tutti in analisi non è una logica soluzione a questo problema della nazione Non vi è traccia di educazione sentimentale, si sta male Non è dolce naufragare in questo male Tutti mentono, tutti omettono, ma non sopportano di essere presi in giro Se gli raccontano balle che ha già sentito